Come cambia il tetto ai pagamenti? Si passa poi alle famiglie dall'assegno unico potenziato al quoziente familiare con le novità del governo Meloni e ancora aumento pensioni in arrivo a novembre il conguaglio con la rivalutazione 2022. A seguire un altro articolo, più dati nel modello redditi 2022 o nell'autodichiarazione aiuti di Stato, la coperta corta della semplificazione, si passa ancora al bonus prima casa per la rinuncia al diritto di abitazione, si paga l'imposta sulle donazioni e quelle ipocatastali. E l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda il banno Isina il 2021 Click Day per l'invio della domanda il 16 novembre. Infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal limite ai contanti a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022. Come cambia il tetto ai pagamenti? L'articolo è di Anna Maria D'Andrea. Fino al 31 dicembre 2022 il limite all'uso dei contanti è pari a 2.000 euro. Dal prossimo anno si scenderà a 1.000 euro, ma il governo Meloni ha annunciato di voler intervenire sul tetto ai pagamenti. L'ipotesi è che si passi a 3.000 euro o a 10.000. Per quanto riguarda quindi il limite ai contanti che è fissato fino al 31 dicembre 2022 a 2.000 euro, dal prossimo anno sono attese ulteriori novità. La stretta all'uso del denaro contante potrebbe essere rivista se da un lato è già prevista una nuova riduzione del limite dei pagamenti in contante dal 1 gennaio 2023 dall'altro il governo Meloni ha annunciato di voler modificare le regole per cercare di capire come funzionano i limiti ai pagamenti in contanti e cosa potrebbe cambiare si parte dalle regole che sono vigenti oggi con la legge di conversione del decreto 1000 prorog, il numero 228 del 2021 è stato fissato a 2000 euro il tetto massimo per i pagamenti con denaro contante per l'anno in corso e dal 1 gennaio 2023 è prevista la riduzione del limite a 1000 euro Secondo le regole vigenti, quindi a partire dal 2023, non sarà possibile effettuare pagamenti in contanti per un importo superiore a 1.999,99 euro ,99 per la precisione. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con famiglie dall'assegno unico potenziato al quoziente familiare con le novità del governo Meloni. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea sulle famiglie il quoziente familiare per la riduzione dell'IRPEF l'assegno unico potenziato agli asili nido gratis sono alcune delle novità annunciate dalla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni programmatiche alla Camera e al Senato. Dalla legge di bilancio 2023 si attendono i primi interventi e tra questi c'è anche la riduzione dell'IVA sui beni di prima necessità. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo. Cambiamo argomento e passiamo all'aumento delle pensioni. In arrivo a novembre il conguaglio con la rivalutazione 2022, fa il punto Francesco Rodorigo per quanto riguarda l'aumento delle pensioni, il conguaglio con la rivalutazione 2022 e gli arretrati da gennaio-ottobre sarà erogato a novembre. L'Inps con la circolare numero 120 del 26 ottobre descrive le modalità di attribuzione della rivalutazione. L'aumento pieno dello 0,2% spetterà ai titolari di trattamenti di importo inferiore a 2.062,32 euro. Proseguiamo con l'articolo di Rosi Delia, più dati dal modello redditi 2022 o dall'autodichiarazione aiuti di Stato, la coperta corta della semplificazione, i soggetti che inviano l'autodichiarazione degli aiuti di Stato Covid in modalità semplificata devono inserire agevolazioni, bonus e contributi ricevuti nel 2021 nel modello redditi 2022. Le istruzioni nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2022, che è stato approfondito anche nell'approfondimento video di informazione fiscale della giornata di ieri, disponibile sul canale YouTube. Cambiamo argomento ancora una volta e passiamo al bonus prima casa. Per la rinuncia al diritto di abitazione si paga l'imposta sulle donazioni e quelle ipocatastali. Si pagano dunque. Tali imposte sulla rinuncia al diritto di abitazione, lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 525 del 26 ottobre 2022, si tratta di un trasferimento di diritto ereditato, per quanto riguarda invece l'agevolazione sulla prima casa si applica sulle successioni e donazioni, non sugli atti a titolo L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bando Easy Inail 2021 Click Day per l'invio della domanda il 16 novembre. L'articolo è di Rosi D'Elia. Per quanto riguarda il bando Easy Inail 2021 c'è il Click Day per l'invio della domanda che è fissato al 16 novembre 2022. Si parte da oggi, 27 ottobre, con la procedura di registrazione. Il calendario interessa le imprese che hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità. Le istruzioni sui tempi da rispettare sono nell'avviso che è stato pubblicato lo scorso 3 ottobre. Proseguiamo con l'ultima parte della rassegna stampa che riguarda l'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre sul fisco e sul quoziente familiare, meno tasse per chi ha più figli e la riforma di Meloni per l'IRPEF e ancora per quanto riguarda le misure del nuovo governo quota 102, cartella, energia stretta sul reddito di cittadinanza e, e cosa cambierà? e poi i numeri del giorno 2 riguarda il latte a 2 euro al litro l'allarme dei prezzi entro fine anno i nuovi rincari il secondo numero del giorno è 10% riguarda il pomodoro con la produzione in calo appunto del 10% pesa il caro energia sulla campagna 2022 e poi la pace nell'energia il gas mette d'accordo i nemici israele firma la spartizione con il libano e l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi afferma milena gabbanelli tetto al contante tracciare i pagamenti è un dovere contro gli illeciti l'articolo si sofferma sul tema di, della giornata che è appunto quello del tetto al contante e a parere di chi scrive